attention please. It's time for the final countdown. <laughs> the show starts in 10, 9, Buonasera a tutti, questa sigla che avevo preparato, questa nuova sigla che avevo preparato per la trasmissione che questa sera doveva essere con Domenico Biscardi, eh, la voglio dedicare proprio a lui perché sono sicuro al cento che le sue parole, il suo lavoro saranno come l'Araba Fenice e spiccheranno il volo e brilleranno eh, veramente in tutto il mondo per il grande lavoro che Domenico ha fatto e, e il suo lavoro continuerà ad esserci. Iniziamo subito anche con Rocco. Ciao Rocco. Ciao Antonio, un caro abbraccio a te, grandissimo, e un caro abbraccio a tutti i radioscoltatori e, e telespettatori di Web Radio, Visione 11.11, .11, la radio del risveglio da 11 anni. Siamo collegati radiofonicamente e siamo collegati su Facebook, non c'è la diretta su YouTube perché parliamo molto chiaro qualsiasi tipo di trasmissione la manderemo da oggi in poi anche su YouTube ma trasmissioni di questo genere YouTube non merita non è che YouTube ci blocca siamo noi che la blocchiamo YouTube non merita eh, questo tipologia di trasmissioni e quindi da oggi in poi coloro che visitano il canale di, di Web Radio Vision 1111 .11 su YouTube troveranno tutti i tipi di tematiche tranne queste che poi ci appartengono soprattutto per questi ultimi eh, due anni. Quindi un abbraccio a tutti, anche ai nuovi ascoltatori Antonio e telespettatori, perché so che c'è veramente tanta, tantissima gente. Siamo in diretta, ripeto, su Facebook, in video e sul eh, sito della radio. Per chi non trovasse la diretta di Facebook, come si fa Antonio? Eh, basta che va o sul nostro gruppo, o sul, sul mio profilo, o su Famiglia di Luce. E come e si chiama il tuo profilo? E no, il tuo profilo, il gruppo, ricordiamolo. Salotto, eh, radio, web radio 1111, basta che scrivono web radio su 1111. Su Facebook e troverete la live, ok? Esatto. Ci siamo. Ma in questo vogliamo... momento eh, tutti quelli che sono su Facebook. Allora, eh, Rocco, vogliamo iniziare come iniziavamo? Certo, come iniziamo sempre, iniziamo. Ok. Allora, Parto? Eh, o vuoi fare sì. già? No, ah, no, no, no. Eh. Diamo il benvenuto ad Angelo Giorgianni. Angelo, ci sei? Eccoti, Angelo. Io ci ecco siamo. Qui. Ci Eccoti qui. qui. Eccoti qui, caro fratello. Dico soltanto una cosa scontatissima, forse non dovrei manco dirla, ma la vogliamo ribadire. Ci sono anime, ci sono persone nella nostra vita che sono più familiari spesso di, di persone comuni. Ecco, Angelo è un fratello. Angelo fa parte della nostra famiglia. Quindi grazie al di là del magistrato, del presidente dell'organizzazione mondiale per la vita e dell'eretico per quello che fai ma non ci stuferemo, non mi stuferò non ci stuferemo io, Antonio e tutti quanti di dirti grazie, ti vogliamo un gran bene ciao Angelo ora diamo pure il benvenuto grazie. a Domenico Biscardi Mimmo ci sei? Mimmo? come sempre Mimmo ha problemi di linea mm -hmm. Intanto diamo il benvenuto ai primi amici, perché qui non ci sono gli ospiti su web Radio Vision 11.11. .11. qui siamo tutti a casa. Allora diamo il benvenuto al, al professor, professor Vincenzo, Vincenzo Iorio e al dottor Domenico Piscari. Buonasera a tutti. Allora mi sì, preparo sì, anche sì, gli applausi. applausi. Allora, <ride> intanto Domenico. Domenico. Domenico. Tuo, mal, tuo malgrado, posso dirlo tuo malgrado, tuo malgrado. Sei diventato veramente un personaggio di eh, Tu avresti, non avresti, avresti, lo dico io per te, avresti preferito non diventarlo in questo, in questo contesto. Però, Però sta di fatto che la tua professionalità, il tuo, la, la tua ricerca sta veramente. Eh, incuriosendo sì, tantissimi scienziati, scienziati, medici che e vogliono tutti conoscerti. quindi stasera, stasera abbiamo, abbiamo, avranno la possibilità di ascoltarti detto questo ricordiamo il titolo ricordiamo il titolo e per chi non conoscesse eh, Angelo Giorgialli che sta per arrivare Vincenzo Iorio Giorgialli, Giorgialli, Fiscali, il diciamo che già c'è Domenico Piscardi ricordiamo velocissimamente questo titolo in realtà bianconiglio è un titolo che ci ha, ci ha consigliato Domenico tutti Piscati, il dottor piscati, piscati, e ci piace, ci piace tanto, tanto, perché a parte, parte nella prima puntata c'è stato un grande successo, successo, ma questa si sta diventando, diventando una, saga, saga, una saga, una saga. Quindi nella Quindi terra del pianeta, aggiornamenti importanti, importanti sul siero su magico, su tutto ciò che sta accadendo, che avremo questa sera con noi eh, Angelo Soggiani, magistrato e giudice di antimafia, amica, di presidente dell'OMV ovvero l'Organizzazione Mondiale per la Vita e dell'Associazione dell Levedico. Avremo con noi, noi anzi abbiamo già in il collegamento, il dottor Domenico Piscardi, ricercatore medico, anatomologo, ultrasonologo, biomedico, farmacologo e molto molto altro. Bene. Angelo, eccolo qui. Perché, e allora, inizio. perché c'è stata questa presentazione in questo modo? Perché eh, raccontiamo che eh, Mimmo, che salutiamo Mimmo, ciao Mattacchione, eh, praticamente erano circa 5-6 giorni che non si faceva sentire e eh, mi aveva lasciato un messaggio vocale e dove diceva: Rocco, sono un po', mh, un po di raucevine, un po' di faringite un po' di, di bronchite ma mi rimetto al più presto dopodiché purtroppo non ha risposto più perché lui è sempre indaffarato indaffarato anche nella luce come diciamo noi tra le stelle e, e quindi dopo insomma io ho deciso senza contattarlo anzi gli ho scritto gli ho detto domenico giovedì ci sarà una trasmissione con te e con Angelo, Angelo Giorgiani e poi a un certo punto ha visualizzato ma non mi rispondeva e quindi la trasmissione l'abbiamo fatta e la saga del Bianconiglio, ogni volta che ci sarà Angelo e qualcuno con lui, continuerà, perché è un titolo scelto da Domenico. Esatto. E Allora, questa trasmissione, naturalmente, non vuole essere una commo commemora commemorazione. Scusate, commemorazione. È un po' nozionato questa sera, eh, perché, eh, come ha detto giustamente il nostro carissimo Rocco, eh, per noi, eh, non, eh, Domenico è con noi, è con noi perché il, il suo lavoro, eh, la sua umanità eh, non può andarsene con lui, rimarrà sempre eh, nei nostri cuori. Allora, stasera parleremo di tante cose, eh, una cosa importante Rocco, permetti, perché vediamo adesso se Angelo ri ristabilisce la linea, eh, una cosa importante da dire, allora mh, noi dobbiamo soltanto uh, immaginare, eh, in, intanto voglio ringraziare le tantissime, centinaia e centinaia di persone e chiedo scusa a tutti quelli che mi hanno scritto, mi hanno telefonato, a cui non ho potuto rispondere perché quando si è in tanti, eh, eh, è ovvio che non, non. a parte che ieri era una giornata un po' così, però eh, ringrazio veramente tutti coloro che ci sono stati vicino che hanno eh, dato la loro testimonianza qui a Radio 1111, a questa famiglia che ha visto appunto negli ultimi due anni spesso eh, con noi Domenico. E quindi um, voglio dire anche una cosa molto importante. Sono un po' arrabbiato anche su certe cose, sullo sciacallaggio che sta avvenendo in questi giorni, proprio tra ieri e oggi, con eh, Gentaglia, che nonostante tutto continua a, a, a dire cose negative su Domenico e, e quindi e, e tanti tanti altri personaggi che eh, utilizzano eh, la figura di Domenico per fare più audience. Noi, a noi non è mai interessato fare audience sulla pelle degli altri, quindi questa sera noi vogliamo ricordare, insieme al giudice che lo, lo conosce bene, eh, la figura di, di una persona intelligente, buona e che si è speso dando proprio la vita, ma in senso reale e un'altra cosa importante che voglio dire non, state, non date retta a tutte quelle stupidaggini che stanno girando sul web su come è morto, su, su, su tante illazioni che si fanno ieri sera eh, saluto Beppe Biscardi che è il fratello di Domenico, che tra l'altro io conoscevo da, conosco da 11 anni, però non avevo mai collegato eh, eh, che, fosse, che fosse il fratello, eh, lo conoscevo come Beppe Biscardi, lo saluto perché ieri sera eh, ha chiamato sia me che Rocco e, e ci ha raccontato esattamente come sono andate le cose e non sono andate come spesso si sta dicendo in giro. Quindi grazie Beppe e, e diamo un grazie veramente a tutta la famiglia che è vicino e, e noi siamo vicini a loro. Allora io ri, eh, scusa, rimetto Rocco e, e, e gli amici. Allora Rocco vuoi dire qualcosa? Vogliamo dare la parola subito a... No, dico solo una cosa e poi lascio la parola ad Angelo. Scusate ho problemi con la mia telecamera in diretta, ecco qui, scusate. Ehm... È vergognoso che quando a parte grazie a tutti alle, alle decine e decine di migliaia di persone che ci hanno scritto che hanno commentato una marea umana in tutta italia oltre le parti gente che ci ha commosso eh, messaggi dove c'era gente che piangeva c'è gente che diceva facciamo un'associazione nel nome di domenico biscardi di mimmo insomma io chiedo pure scusa a tutti coloro a cui non ho potuto rispondere perché ero uno straccio e lo sono ancora però eh, siamo qui ci siamo, non molliamo con Angelo, eh, e dico soltanto una cosa, eh, che si devono soltanto vergognare gli sciacalli che non sono sciacalli a caso. Lo so lo sono appositamente perché sono dei bunker che si sono inventati cose vergognose su Domenico Biscardi. Domenico Biscardi Mimmo per gli amici, due anni fa. Eh, ci feci una chiacchierata Angelo tu questo lo sai già e chiesi mm. ma Domenico ma lo sai che c'è gente che mi dice ma quello non è un dottore ma quello, ma quello non è iscritto all'ordine dei medici e meno male che non è iscritto all'ordine dei medici italiano, italiano aggiungerei perché l'ordine dei medici italiano non soltanto è un disordine mondiale dei medici ma dovrebbe essere completamente cancellato perché non è un ordine, Avete visto a Roma quello che è successo nell'ultima riunione quindi dottor Biscardi era un grande ricercatore, è un grande ricercatore a livello scientifico, un grande medico Ora stasera noi faremo vedere anche il suo curriculum, così voglio vedere se qualcuno ha coraggio ancora di parlare una buona volta. Lascio la parola al caro amico, fratello, giudice Angelo Giorgiani. Buonasera, certo pensare che stasera dovevamo essere qui insieme a Domenico per aggiornare degli esiti della ricerca che Domenico è un gruppo di lavoro sta portando avanti. E che io ho l'onore di coordinare sotto il profilo amministrativo io sono assolutamente convinto che stasera là dove dovrebbe esserci c'è domenico c'è domenico che ci ha accompagnato in questi due anni c'è quel domenico che ha combattuto con noi c'è quel domenico che ha sorriso ha pianto c'è quel fanciullo che riempiva la mia giornata con i suoi messaggi. Dicevo scherzando, sento più te che mia moglie. E dall'incipit dei suoi messaggi capivo qual era il suo umore. la gioia, quando mi comunicava le, i progressi della ricerca, la delusione, quando qualcuno di cui si fidava o su cui faceva affidamento invece ostacolava il suo lavoro o non lo aiutava è sicuramente comunque quella voglia di arrivare alle verità, quelle verità che non erano fino a se stesso ma quelle verità che servivano a supportare le nostre azioni giudiziarie e in questa sinergia che dura sin dall'inizio della pandemia Domenico è stato uno dei figli migliori, più bravi dell'Organizzazione Mondiale per la Vita oggi l'organizzazione piange non solo uno scienziato che ha portato un contributo in campo internazionale ma piange un amico umile un amico buono che come ho detto stasera da Francesco Toscano meritava più rispetto non l'ha avuto in vita ma meritava più rispetto da alcuni avvoltoi alla ricerca di qualche like alla ricerca di qualche visualizzazione in più che si sono addirittura permessi di mettere in dubbio che fosse morto magari fosse così qualcuno ha ipotizzato che era una delle fake news che circolavano ma qualcuno che quel che è più grave ha messo in dubbio che lui avesse dei titoli di studio. Vorrei dire, ribadire a queste persone che sono degli amorali, perché speculare sulle disgrazie vuol dire essere amorale. Noi stasera nel corso della trasmissione daremo prontezza delle drammatiche bugie raccontate da questi esseri morali ma al di là della prova di queste bugie mi chiedo e vi chiedo come mai alcune persone prezzolate si sono scatenate cercando di delegittimare Domenico fino a quando era in vita e continuano a farlo da morto e allora io conosco queste tecniche di delegittimazione, perché da, da magistrato l'ho vissuto, l'ho vissuto sulla mia pelle. La delegittimazione serve per fare perdere credibilità a chi ha ipotizzato o affermato alcune verità. Normalmente però queste delegittimazioni finiscono da morte perché, l'abbiamo visto con tanti miei colleghi, perché il pericolo è scampato. Invece sul Domenico si sono accaniti perché ancora vivono le ipotesi che lui ha fatto e quei lavori vanno avanti. Voglio dire a coloro che gioiscono dell'esito letale di Domenico, che la ricerca è andata avanti anche oggi che la, la ricerca vi garantisco io andrà avanti che i componenti di questo gruppo mi hanno riconfermato nonostante la consapevolezza dei rischi connessi a questa attività che andranno avanti con maggiore determinazione e questo è il modo migliore per onorare un uomo umile e buono come Domenico un uomo di cui sentiremo la mancanza sicuramente sotto il profilo umano, ma anche sotto il profilo professionale. Oggi è il lutto del mondo scientifico internazionale. Ed è il lutto che è un uomo, la verità. Se Eh, purtroppo è così eh, ah. mi riguarda per quello antonio quello che riguarda me antonio non perirà mai perché nei nostri ricordi e nei ricordi di persone che gli hanno voluto bene sarà sempre vivo e insieme a noi eh, grazie Angelo tanto stasera avremo modo di ricordarlo e di ripercorrere anche il suo percorso volevo dire alcune cose importanti poi ti do la parola a Rocco allora mh, intanto scusate ho sbagliato intanto mh, per tutti quelli che ci stanno chiedendo eh, dove sono le trasmissioni che abbiamo fatto con Domenico sappiate che Youtube ce le ha censurate e ci ha praticamente minacciato di eh, cancellarci il canale al prossimo avviso. Quindi, noi abbiamo deciso di toglierle tutte da YouTube e le abbiamo messe sul nostro sito web radio 11 .11, un, eh, sì, 11.11 11.com. Poi, metterò in chat eh, il nostro link. Poi, ehm, un'altra cosa importante: moltissime persone ci stanno scrivendo che eh, vorrebbero ancora mandare eh, dei contributi eh, nonostante eh, Domenico non, non ci sia, per ehm, continuare a fare questa colletta eh, per, ehm, per comprare il famoso microscopio che, eh, Domenico, a cui ci teneva tanto, perché il lavoro di Domenico eh, continuerà a farlo il suo team, Domenico ce l'aveva detto, io non sono da solo, ho anche altre persone che stanno lavorando con me, naturalmente magari lavoreranno in segreto, lavoreranno come, come vorranno, però dobbiamo portare avanti il, il lavoro di Domenico, non possiamo fermarci proprio adesso. E, e un'ultima cosa, poi passo la parola a Rocco. Allora, mh, si fanno delle lezioni, è stato ucciso, gli agenti segreti, eh, tecnologie spaziali, eh, l'unica cosa che sappiamo è che Domenico è morto, e, e anche se non fosse vero che è stato ucciso in qualche modo, eh, ed è morto di morte naturale, eh, è stato comunque ucciso dal sistema. Perché un uomo che lavora 24 ore su 24, che risponde al telefono a, a centinaia di persone, con la trenalinea che aveva, e eh, non si fermava mai, l'ultima trasmissione che abbiamo fatto, e la troverete sul nostro sito, lui stava già male, però è rimasto con noi fino alla fine. Perché lui era così e dopo la nostra trasmissione lui ci ha detto che sarebbe stato fino alle 4 del mattino a lavorare, a studiare quindi anche se non è stato in qualche modo come molti pensano eh, fatto fuori, diciamo così eh, è comunque stato fatto fuori dal sistema perché se Domenico non si doveva dedicare a, questo, a questa scellerata eh, pandemia lui stava... Nella sua bellissima Africa, a Verde si sarebbe occupato dei suoi pazienti, della sua famiglia e non, avrebbe, non sarebbe diventato famoso, eh, nonostante lui non, in, non gli interessava diventare famoso. Quindi questo, volevo dire, è importante. Quindi se volete comunque continuare a mandare i contributi per eh, il, il microscopio, e per, per, per chi continuerà i suoi lavori, eh, sul sito della radio, web radio1111.com, mandateli lì e poi noi li faremo eh, avere alla famiglia e, mh, questo è quello che volevo dire Rocco, volevi dire anche tu qualcosa? Sì, perché la post pay ormai non funziona quella più di, di, di Domenico io volevo dire solo una cosa che è scontata ma ce la siamo dimenticati e allora è venuta in mente adesso noi siamo molto vicini alla famiglia di, di Mimmo eh, alla moglie alla sua bimba dolcissima che alcune volte ho visto veramente dolcissima Mimmo aveva anche tanti gattini e siamo vicini al fratello Beppe che abbracciamo tantissimo agli altri alla sorella, e agli altri familiari e anche agli altri figli e avete avuto un papà, eh, un, un, un, un familiare, e, e un marito in questo caso per la moglie meraviglioso, un uomo meraviglioso e oggi ai funerali a, a Caserta, non mi ricordo la cattedrale però mi ricordo degli angeli, quindi non poteva essere che in un posto dove c'erano gli angeli, c'era tanta gente che cantava la gente come noi, non molla mai, giustizia, giustizia, Domenico, Domenico, perché era conosciuto ovunque, lo amavano ovunque. E vorrei aggiungere una cosa e prendo spunto da quello che, che ha detto Angelo in una precedente trasmissione, dove veramente si è fatto valere tanto, Angelo, eh, per la giustizia e per Domenico Biscardi, che la storia ci ha insegnato prendo spunto dalla tua battuta, poi la ribadirai, Angelo, su Michelangelo, no? E, la storia ci ha insegnato che tanti grandi uomini erano veramente grandi per i loro studi, per le loro ricerche, per le loro scoperte, e spesso questi uomini, che non avevano qualifiche, sono stati superiori a quelli cosiddetti che imperavano e si presentavano con un ego pazzesco eh, sfornando le loro qualifiche da sistema. È bello, e il bello è che Domenico Biscardi le qualifiche ce l'aveva e certosine e come e ve le faremo vedere questa sera ma anche se non ce l'avesse avuto come ha detto prima Angelo una trasmissione precedente a questa fatta molto bene eh, e contava quello che lui conosceva, conosceva molto più di tanti pseudomedici pseudoscienziati che venderebbero l'anima e loro stessi anche si venderebbero no, sbagliato al diavolo e venderebbero anche i propri genitori per i loro interessi economici, partitici eccetera angelo angelo un attimo frizzato ci sì, sei tanto l'ultima volta sì ci sono ci sono ci sono ci sono eh, l'ultima volta che ci siamo sentiti costatevamo stavamo cose e alcune cose lui me le ha detto, altre non me le ha dette. Eh, dopo un poco, eh, chiusa la nostra conversazione, mi ha richiamato e ha detto: Domenico, eh, sai, mi sono dimenticato di dirti, ho detto scusa. Domenico, ma anche se tu ti sei dimenticato di, dirti, di dirmi queste cose, non mi, non mi potevi chiamare domani? No, non volevo complicare il tuo lavoro perché ti volevo dare tutti gli elementi, valutazione. Per, per poter fare i tuoi approfondimenti ecco, Domenico era questo Domenico era quello che cercava di agevolare il lavoro per, per, di tutti e quando uh, scherzava io perché siamo in sintonia perché siamo nati nello stesso giorno, nello stesso mese e siamo entrambi toro bellissima questa cosa fa male vedere che dobbiamo quasi... Non avrei voluto fare eh, anche oggi Francesco, eh, eh, di fronte alla volgarità di questi insulti, dare sazio alla volgarità di queste persone, pro, pro, pro, presentando le prove inoppugnabili delle loro falsità, eh, è quasi dargli un'importanza. Ma noi lo stiamo facendo per rispetto a Domenico perché chi ha un residuo dubbio possa capire qual è la malvagità di alcuni soggetti che non si fermano neppure di fronte alla morte e no, oltre okay. che scorrendo queste immagini vi renderete conto che non è solamente un problema di titoli c'è un curriculum professionale, una varietà di esperienze scientifiche. Purtroppo ogni tanto. Ciao, ho Lo so, questa. Eh, eh, eh, Angelo, anche, anche questa sera la tua linea è disturbata. Angelo Angelo, mi senti? Angelo ci senti? Sento. Io ti sento perfettamente. Eh, so C'è un problema. Ogni tanto la tua voce viene e va. Io le ultime parole se le puoi ripetere perché la tua voce viene e va. Non so perché, eh, mentre la precedente trasmissione che hai fatto su un'altra mittente ho dei tua... disturbatori. Io, io, io, io, io ho dei disturbatori seriali quando vado in, in onda e vado soprattutto in onda col mio telefono si pongono questi problemi se proseguono questi problemi di dovresti usare il computer devi usare il computer noi chiediamo scusa a tutti è incredibile Angelo fa dirette perfette, no? E alcune volte con noi capita che si collega col cellulare e ci sono queste problematiche. Ora risolviamo subito perché le, non esiste le, le, le, le, proprio. Quindi ho un altro telefono, Angelo o un computer. Noi ti aspettiamo, eh? Siamo qui, eh? Angelo è sempre con noi, Angelo Giorgiani. Intanto sta scorrendo, sì, sto, sta scorrendo. Sì, no, no eh, ho fatto vedere qualcosa, ma, eh, giustamente come diceva il nostro carissimo Angelo. Eh, di nome di fatto che alla fine i titoli, le lauree eh, non servono, serve l'umanità che, eh, che, che Domenico era il dottore di tutti quando qualcuno mi chiamava, Antonio ho questo problema, non è che mi puoi chiamare il dottor Biscardi eh, io facevo, io ci provo eh, lui rispondeva, che problema è? è un bambino? Fammi chiamare subito che gli rispondo per subito mia... account, nonostante metto nonostante avesse veramente tantissime cose da fare quindi lui era disponibile per tutti e lo faceva gratuitamente, ha cominciato a chi